Ciao a tutti, oggi voglio parlarvi di funghi. Parlo di Pleurotus ostreatus. Se la pronuncia non è corretta, scusatemi. È una balletta di paglia sterile trattata col micelio. Quindi sono funghi controllati, sicuri, buoni esattamente come quelli che si trovano in campagna. E per chi non li conosce, come me, l'unica alternativa per mangiare funghi freschi. Adesso io la, la balletta l'ho comprata già, che era in queste mh, condizioni, i funghi erano già fuoriusciti molti sono già pronti da mangiare, molti li ho già mangiati volevo farvi vedere come si usa questa balletta quali sono le accortezze e come poter fare per farla durare più a lungo possibile non so se avete avuto modo di leggere l'articolo che ho fatto la settimana scorsa sul blog eventualmente poi vi lascio il link in descrizione uno dei segreti per far durare più a lungo i funghi per farli crescere bene è quello di usare dell'acqua semplicissima acqua e tenerli sempre sempre umidi, 1-2 volte al giorno, anche dove sono già stati praticati fuori dal commerciante. Io ne praticherò ancora qualcun altro ed è importante avere dei fori di scolo dell'umidità. Quindi sotto, nella parte inferiore della balletta, praticherò delle, dei tagli da 5-6 cm con un taglierino così da far defluire l'umidità. Dove si conserva? È importante conservarla in luogo asciutto, non ventilato perché altrimenti la corrente d'aria potrebbe asciugare troppo i funghi e non va bene. Va bene metterla dentro una serra, io però io lì l'ho appoggiata soltanto per fare il video, in realtà andrebbe messa in basso. Deve essere in un ambiente umido, non caldo ovviamente, non troppo freddo. Questo è il periodo migliore. Una volta che si ritaglia che si recidono i funghi, e nel mio caso devo, devo reciderli a filo, col tempo nasceranno poi altri funghi questo tipo di balletta qua assicura se tenuta bene 2-3 raccolti quindi sono parecchi chili di funghi se invece comprate la balletta su, su internet online vi arriverà ovviamente senza funghi dovrete voi sicuramente praticare dei, dei tagli o togliere addirittura il nylon nella parte superiore dovrete poi mettere del substrato di terriccio, terriccio di buona qualità tenere sempre umido e vedrete che nel giro di poche settimane avrete i vostri funghi esistono varie qualità di funghi, chioppini, champignon e altri, chiodini anche sono molto buoni quindi si può avere una varietà fresca a tavola per molte settimane. Vi dicevo dei tagli che farò, devo fare, sono semplicemente non andare troppo più sottile così la fa defluire l'acqua dove avete poi tagliato i funghi visto che c'è ancora del micelio sicuramente conviene inumidire con lo spruzzino come vi ho fatto vedere prima Ora viene la parte migliore del video, cioè la raccolta, semplicemente, un filo, guardate che belli, questi ovviamente sono già puliti dalla terra ma una lavata bisogna darla, e con questi ci facciamo risotti, secondi piatti, quello che volete. Da lì adesso taglierò a filo e con lo spruzzino continuerò a inumidire questa parte qui, adesso vedrete? nel giro di 2-3 settimane dovrei avere un'altra gettata per i funghi da balletta è tutto vi ringrazio per aver visto questo video troverete anche l'articolo sul blog se vi interessa e ci vediamo al prossimo video buona giornata